Un odissea marittima, la triste fine della nave principessa Louise che fu regina del mare del nord. Oggi vi racconterò la storia di una nave, un tempo grande e possente, considerata l'orgoglio della Columbia Britannica e della sua compagnia di navi a vapore, la Canadian Pacific Railway. Siamo nel lontano 29 agosto del 1921, nella gelida North Vancouver, British Columbia. Nonostante le nuvole minaccino un diluvio imminente, la brezza gelida porta con sé l'aria salmastra del porto. È il giorno del varo dell'ultima nave della compagnia, la SS Princess Louise, intitolata alla figlia della regina Vittoria Britannica. Il cantiere esplose in applausi mentre gli uomini celebravano l'evento. La nave avrebbe dovuto traghettare i passeggeri lungo il percorso di 1700 miglia, o 2700 km, tra Vancouver, British Columbia, e Skagway, Alaska. Una vera e propria impresa per l'epoca. La SS Princess Louise era una nave affascinante, capace di trasportare i passeggeri in sicurezza e con stile. Non c'è da stupirsi che fosse considerata l'orgoglio della flotta della Canadian Pacific Railway. Ma come tutte le cose, anche la nave più grande e potente può cadere in disgrazia. Ma che fine ha fatto? E perché è importante conoscerne la storia? Lo scopriremo insieme, la SS Princess Louise era stata costruita per resistere alle terribili condizioni meteorologiche del Pacifico, con un design robusto e allo stesso tempo affascinante ed elegante gli interni erano caratterizzati da ringhiere in ferro in stile quasi Art Nouveau, pannelli di acero scuro e quercia in contrasto con soffitti bianchi illuminati da tradizionali lampade a forma di scodella. La nave aveva una capacità di mille passeggeri per tratte giornaliere, ma conteneva anche 133 cabine per accogliere gli ospiti durante la notte, con un aspetto familiare alle cabine di seconda classe a bordo dei più grandi transatlantici britannici. La SS Princess Louise aveva 4032 lorde tonnellate e si estendeva per 97 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza. Al suo interno, martellava il suo motore a vapore a tripla espansione e quadruplo cilindro, che guidava la nave attraverso le acque del Pacifico settentrionale a una velocità massima di 17 nodi. La SS Princess Louise faceva bene il suo lavoro ed era amata dai locali di Vancouver, che la chiamavano la Regina del Mare del Nord. Dopo quasi 42 anni di servizio, nel 1964 la nave era pronta per andare in pensione e fu acquistata da Jerry Sutton di Shoreline Holdings fu portata al porto di Los Angeles, California, e riaperta nel 1966 come il più grande ristorante galleggiante negli Stati Uniti. Ancora una volta, la SS Princess Louisa affascinava turisti e gente del posto proprio come era abituata ai suoi tempi d'oro. Serviva fino a 2000 ospiti al giorno e molte persone consideravano la sua cucina di lusso a prezzi accessibili come la migliore del luogo, senza parlare delle viste del porto che si potevano ammirare a bordo di questa splendida nave. Nel 1979, la nave fu trasferita a San Pedro dove avrebbe vissuto il resto della sua vita, continuò a servire lussuosi banchetti, riunioni di lavoro, serate e ricevimenti di nozze, guadagnando una splendida reputazione. Tuttavia, le belle cose non durano a lungo. Nel 1984, fu venduta a Marion Perkov, che pensava che la vendita dell'acquisto includesse anche l'affitto della banchina a cui era ormeggiata la nave. Sfortunatamente, non fu così. Solo quattro anni dopo, nel 1988, il signor Perkov non poteva permettersi l'affitto di 10.000 dollari al mese e ha dovuto presentare istanza di fallimento. La banca di San Pedro ha ripreso possesso della nave, strappando la principessa dalla comodità della sua casa sul molo e spostandola nei moli desolati di un vicino cantiere navale. La banca riferì che avrebbero riparato la nave per venderla, ma molti sostengono che questa non sia mai stata l'intenzione. Stranamente, il 30 ottobre 1989, la nave si capovolse in pieno giorno nell'ormeggio nel cantiere navale. Invece di essere immediatamente rimessa a galla, è stata lasciata lì per diversi mesi mentre la banca pensava a cosa fare con lei. La compagnia di assicurazioni sospettava che ci fu un gioco scorretto e decise di non riscattare la polizza per il presunto incidente. Mentre la nave giaceva impotente nel molo, i sommozzatori hanno saccheggiato i suoi manufatti e accessori, rubando fino a 50.000 dollari di oggetti. Uno dei rapporti della polizia ha affermato che i saccheggiatori hanno persino organizzato una festa nel fine settimana di Pasqua, riferendosi insensibilmente ad esso come allo stupro della principessa Louise. La banca non era più interessata a salvare la nave e decise di farla rimorchiare sull'isola catalina per essere affondata e renderla un relitto per le immersioni dei turisti in visita. Il 30 giugno 1990, lo scafo in decomposizione della nave fu trainato su una massiccia chiatta. L'idea era di affondarla in 500 metri d'acqua. Purtroppo, mentre navigava, la chiatta iniziò a imbarcare acqua e, per prevenire il rischio di ulteriori pericoli alla chiatta o all'equipaggio, si decise di affondare la nave prematuramente. Affondò a una profondità di 900 metri e si adagiò in un'area di scarico di rifiuti tossi. C'erano piani elaborati per il recupero della nave, ma alla fine fu ritenuto troppo costoso e troppo pericoloso considerando le dimensioni della nave, è stata abbandonata lì al largo della costa della California meridionale, troppo in profondità per essere visitata dai subacquei e circondata da mortali rifiuti tossi. Dopo aver appreso la triste fine della principessa Louise, potrebbe sembrare difficile trovare un punto di svolta positivo. Tuttavia, questa storia ci ricorda quanto sia importante prendersi cura delle nostre finanze e non lasciare mai il nostro futuro al caso. Clicca sul link nella descrizione per accedere alle mie guide strategiche. E non dimenticare di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video e le guide che pubblico. Seguimi sui social e nel mio blog per restare sempre aggiornato sulle mie ultime notizie al prossimo video.